Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Uh, continuiamo l'approfondimento dei vari elementi che abbiamo definiti essere i punti fondamentali nella pesca spinning in mare. Oggi ci dedichiamo alla conoscenza dell'attrezzatura da pesca. Partiamo con la canna ed il mulinello per poi procedere nei prossimi video ad approfondire con gli altri elementi. Capiremo come individuare la giusta combo da spinning in mare e, e come sfruttarla nelle nostre battute. Vi ricordo che questo tutorial, in questo tutorial tratteremo in maniera veloce di argomenti che sul manuale, sulla guida che ho realizzato per la pesca spinning in mare, trovate maggiormente approfonditi. Questa guida la trovate disponibile sullo shop Amazon, vi lascio tutti i link e riferimenti in descrizione e vi ricordo inoltre che... Questo è l'unico modo per supportare il canale YouTube di Planet Spin e soprattutto questo progetto. Ora ci faremo aiutare da alcune immagini grafiche con una mappa conc concettuale per capire a che punto siamo, quali sono gli argomenti già trattati e quelli che affronteremo insieme in seguito. Identificare una giusta combinazione di canna-mulinello, il combo canna-mulinello e districarsi in questo complicato mondo fatto di materiali, di modelli, di misure a prezzi differenti, non è affatto semplice, ma la soluzione può essere alla portata di tutti. Partiremo da alcune indicazioni e considerazioni più generiche, valide un po' per tutti quindi, e poi man mano saremo in grado di scegliere autonomamente quello che fa il nostro caso specifico. L'equilibrio sarà la base della nostra scelta. Per qualsiasi predatore decideremo di insidiare. Cercheremo di riassumere brevemente un discorso molto ampio. La scelta dell'attrezzatura ha delle variabili davvero infinite. Molte volte è dettata da gusti personali, ma a prescindere dall'estetica, dal prezzo, che condiziona in modo soggettivo i nostri acquisti, dobbiamo cercare di tenere sempre presente i quattro fattori principali, la taglia, la specie del predatore che cerchiamo, lo spot e gli artificiali che utilizzeremo. In definitiva, una volta scelta la canna, potremo scegliere il mulinello da accoppiare. Tutto questo anche in virtù del bilanciamento ideale per agevolarci nell'azione di pesca, non affaticandoci e per facilitare lunghe sessioni dove si succedono anche ore e ore di continui lanci e recupero. Andiamo adesso ad analizzare meglio i fattori appena descritti. Partiamo dalla taglia e dalla specie del predatore. Questi primi due elementi ci aiuteranno a capire la potenza del nostro combo canna-mulinello, meglio identificata come lure weight, ovvero il peso delle esche che potremo lanciare. Allo stesso tempo Dovremo selezionare eh, per il nostro scopo la corretta azione della canna e il relativo mulinello da abbinarvi. Dobbiamo sapere che ogni canna ha un'azione ben precisa. Definiamo l'azione della canna come la risposta con cui torna allo stato iniziale se sottoposta ad uno sforzo. Può anche essere definita come il suo comportamento alla flessione. Facciamo qualche esempio. Parlando della canna, per prede piccole o di medie dimensioni, intendo fino ai 3 kg di peso, potremmo arrivare ad un massimo di 15-30 grammi o un'oncia di potenza. Non occorrono mulinelli eccessivamente capienti né potenti, ma affidabili e precisi. Un altro esempio, diciamo opposto, è in caso di... Pesci importanti che possono superare i 10 kg, allora in questo caso possiamo spingerci fino a 40-50 grammi di lure weight. Qui la taglia del mulinello da abbinare alla nostra canna sarà importante perché dovrà garantirci riserva di filo e di potenza per contrastare adeguatamente le fughe dei pesci di grossa mole. Allo stesso tempo, l'azione della canna, in caso, in caso di predatori come eh, ad esempio la spigola che hanno un apparato boccale molto delicato e le cui fughe, in caso di cattura, non richiedono canne molto potenti, molto toste, ci orienteremo verso una parabolico-progressiva, ovvero una canna che tende ad aumentare la sua piega, soprattutto verso l'apicale, la parte più alta della canna, la parte più sottile. Per fare ancora un altro esempio, per pesci dotati di placca ossea molto dura, che una volta allamati reagiscono con fughe importanti, faccio un esempio come il pesce serra, l'ecciadamia o i tunni in genere, potremo adottare canne più reattive, più toste, magari realizzate con eh, maggiore percentuale di carbonio nelle mescole del grezzo. Un altro elemento da considerare è lo spot, il posto di pesca. Eh, questo ci può fornire indicazioni sulla lunghezza della canna da preferire. Potremmo adottare, per esempio, una all round, una tuttofare, di media lunghezza, circa 2 metri, 2 metri e 10 a 7 piedi, per coprire un po' tutte le postazioni di pesca: eh, da quella alle, nelle basse scogliere, alla spiaggia, alla foce, eh, con mare calmo, o per esempio nella pesca dalla barca. Potremmo comunque arrivare a canne di 2,40-2,70 m, 8 piedi circa, qualcosa in più, se siamo in pesca in scogliere eh, o dai mole alti, ehm, oppure per la pesca nella spiaggia, in foce, però in presenza di mare mosso. La taglia del mulinello da eh, abbinare sarà ovviamente quella ideale per il bilanciamento, eh, c'è da sapere però che per canne lunghe, eh, se utilizziamo canne lunghe queste ci penalizzano in qualche modo nella gestione delle esche, soprattutto eh, nella fase della gercata, se utilizziamo i, i classici minov Jerk, jerk-minov, inoltre canne molto lunghe ci affaticano nelle sessioni di pesche, nelle sessioni di pesca molto prolungata nelle sessioni di pesca lunghe, eh, come pro invece a favore delle canne lunghe riescono ovviamente a farci lanciare eh, più lontano con meno sforzo. Un altro elemento da considerare nella scelta della nostra canna e il nostro mulinello, eh, il nostro sistema pescante in genere, è la tipologia di esche e la grandezza delle esche che useremo. Eh, un capitolo dedicato a, a questo argomento lo troveremo in seguito, ma per completare un po' le informazioni, eh, soprattutto quelle che eh, sono riguardanti la canna, Iniziamo a familiarizzare con, con esse, eh, definiamo in che modo la tipologia degli artificiali che utilizzeremo condiziona la scelta della nostra eh, attrezzatura canna-mulinello. Per dare qualche indicazione di massima anche al riassunto di questa prima parte, dobbiamo sapere che esche tecniche come ad esempio i jerk minnow, i popper, i walking the dog o i casting jig, per essere gestiti al meglio necessitano comunque di continue, di continue correzioni che indicheremo come cercate o eh, movimenti laterali del, con il polso della canna eh, che imprimono l'artificiale delle variazioni durante la fase di recupero. Per cui eh, vanno molto meglio le canne corte, le, le canne più reattive o solitamente le canne ad azione media o fast, azione veloce o canne dure. Per altre esche, come ad esempio gli ondulanti metallici o i minov molto palettati, o generalmente artificiali che prediligono un recupero lento e lineare possiamo adottare anche canne più lunghe ad azione parabolica. Un altro fattore da considerare è la taglia e il rapporto di recupero del mulinello. In merito alla taglia del mulinello, sarà sempre relativa alla lunghezza e al peso della canna a cui lo abbineremo, ma è da valutare anche il rapporto di recupero. Facciamo anche in questo caso un esempio. Per esche che necessitano di un recupero eh, più veloce, come ad esempio gli skipping lure o i popper, magari eh, pescando a pesci veloci come i serra o le lecce amia, è ideale un mulinello con un alto rapporto di recupero caso contrario, invece, magari se vogliamo insidiare la spigola con piccoli minnow snodati, esche siliconiche o magari jerk, sono consigliati i mulinelli con un basso rapporto di recupero, ma sempre di buona qualità. Meglio ancora se ad imbobinamento aspire incrociate. Questo serve per avvolgere in modo omogeneo il nostro trecciato, soprattutto per chi utilizza i trecciati, e ovviare a quelle fastidiose parrucche, ovvero quei grovigli di filo che possono succedere eh, durante il lancio e il recupero nella nostra bobina del mulinello. Facciamo anche qualche precisazione perché in caso di uscite mirate a pesci di piccola o di media taglia conviene non esagerare con la potenza della canna perché ne pagheremo in sensibilità rischiando di non sentire se l'esca lavora correttamente, quindi durante l'azione di recupero vediamo che la canna è un po' sorda si dice in genere, in gergo, e tantomeno durante l'azione di recupero potremmo eh, ecco, perdere quella sensibilità nel percepire le tocche del pesce eh, sempre durante la fase di recupero. I materiali costruttivi del grezzo ne regolano principalmente il peso e la sensibilità. Si tratta in genere di miscele di carbonio combinate ad altri elementi che donano alla canna la giusta sensibilità, la potenza e l'azione. Componenti aggiuntivi come ad esempio le anellature, la placca portamulinello, altri freggi che sono sul, sul, sulla canna ehm, sono allo stesso modo importanti e sono da considerare anche per una buona durata nel tempo. Tutti questi fattori influiscono sul peso complessivo della nostra canna. passiamo adesso a dare qualche indicazione anche sul mulinello eh, a differenza di altri tipi di pesca nella tecnica dello spinning dove si ripetono infiniti lanci e recuperi ehm, eh, si mette a dura prova la nostra attrezzatura e eh, soprattutto il mulinello che è in qualche modo il cuore pulsante il fulcro della nostra azione di pesca per questo Riuscendo ad avere un budget economico discreto, possiamo sicuramente pensare di investire maggiormente su questo componente. Il nostro mulinello sarà tipicamente a frizione anteriore e il suo corretto funzionamento nel tempo sarà frutto della cura delle ore di utilizzo e soprattutto della qualità dei materiali. Possiamo orientarci verso molti marchi e modelli. La nostra scelta sarà effettuata in base a diversi fattori tra cui... Sicuramente il corretto bilanciamento con la canna e la qualità dei componenti. Scegliere la taglia del nostro mulinello è di prioritaria importanza per non avere un'attrezzatura sbilanciata, perché questo ci, crea, ci creerà una perdita di sensibilità sulla percezione dei movimenti della nostra esca in fase di lancio e recupero e eh, anche durante le fasi di eh, combattimento, eh, una volta allamato il pesce possiamo farci un'idea del bilanciamento in modo manuale in questo modo una volta montato il mulinello eh, sotto la nostra canna si può testare il bilanciamento mettendo un, un dito o un paio di dita eh, della nostra mano nei pressi della placca portamulinello e vedere se questa se la canna tende a portarsi eh, in un lato o nell'altro se va troppo in un lato vuol dire che la canna è eh, sbilanciata se invece riesce ad essere allineata eh, noi ehm, in modo orizzontale noi possiamo dire di avere una canna equilibrata, questo è un test che possiamo fare tranquillamente una volta imbobbinato il filo sul nostro molinello: lo mettiamo sotto la canna e facciamo questa prova, la possiamo fare anche direttamente in negozio anzi è preferibile di farla in negozio prima di effettuare l'acquisto del nostro combo se possiamo, ovviamente per chi fa gli acquisti online eh, bisogna farsi un po' di calcoli La quantità dei cuscinetti a sfera presenti e dichiarati dalla casa produttrice del nostro mulinello ovviamente non deve essere eh, un inganno, non deve trarci in inganno perché è importante sia sì, il, il numero ma è soprattutto importante la qualità di questi componenti che sono eh, quelli che favoriscono la fluidità e la scorrevolezza eh, del, del nostro mulinello una grande e capiente bombina ci favorisce nella distanza di lancio e ci ehm, ecco, permette una, una scorta di filo per le eventuali fughe, le sfuriate dei predatori una volta ingannati. una manovella ergonomica ehm, ci eh, garantisce eh, e ci aiuta nel, nei recuperi e soprattutto nel recupero della preda l'archetto deve essere robusto e eh, con i vari accorgimenti contro la chiusura accidentale eh, soprattutto nella fase di lancio per evitare di farci perdere delle, delle esche in caso l'archetto si chiude nel momento del lancio molto probabilmente eh, spezzeremo il filo e quindi avremmo perso il nostro, la nostra esca artificiale sempre riguardo il mulinello attrezzi lenti sono ideali per pesche pesanti o per predatori e presentazioni lente in questo caso la meccanica interna è sottoposta a minor carico quindi ruotare ci appare più fluido caso contrario invece per presentazioni veloci o per pesci molto reattivi o esche di superficie che prediligono un recupero molto più veloce è consigliabile un mulinello un rapporto di recupero più alto quindi più veloce perché ci aiuta facendo ruotare con meno velocità la manovella ci garantisce la stessa velocità di recupero e anche la fluidità con minor sforzo solitamente le bobine del mulinello da spinning come questo, classico, a differenza da, di quelle casting, ovvero con eh, i mulelli a bobina rotante, eh, sono più grandi a parità di rapporto di recupero e eh, avvolgono e possono contenere più filo, per cui an anche per questo si utilizzano maggiormente per le tecniche di pesca in mare, dove conta molto la distanza a discapito della precisione. Tuttavia possiamo utilizzare mulinelli casting, quindi a bobina rotante, magari nella pesca eh, sottocosta, alla spigola o magari, meglio ancora, per la pesca in interno fiume. Una cosa importante e da non dimenticare è, è per avere un'attrezzatura, quindi una canna e mulinello sempre al meglio e eh, ricordarsi di risciacquarlo con acqua dolce asciugarlo con un panno dopo ogni utilizzo possibilmente è ideale anche lubrificare con olio specifico le parti meccaniche che lo necessitano diciamo che con questo video abbiamo dato un'indicazione generica di quelle che sono le, le canne i mulinelli da utilizzare per la pesca a spinning in mare altri dettagli e approfondimenti li trovate sempre sulla guida che ho realizzato e che trovate disponibile sullo shop amazon vi lascio tutti i link in descrizione per un eventuale acquisto io ringrazio tutti voi per la visione di questo video se vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale per essere aggiornati con i prossimi inserimenti eh, grazie a tutti per la visione e come sempre ci vediamo il prossimo video un saluto a tutti gli amici di planet spin ciao ragazzi